Due poesie brevi d'amore. Allora, una si intitola Certi Rovesci e fa così. Il vento aspira all'aria, non la soffia e lascia i corpi sparsi sotto vuoto. La foglia rimbalza in cima all'albero. La primavera retrocede a gambero. La pagina si sbianca, l'inchiostro è risalito nella penna. Bel risparmio il fumo scende nella sigaretta, tornata intatta come mamma l'ha fatta, fumo di meno e ho il pacchetto pieno, tutta salute, e il morso che rinsalda ogni boccone, la merda a riavvitarsi su nel culo, Dora è Arod, Maria Airam, Paola sarebbe Aloap alla rovescia, ma Anna Contrario è sempre Anna. Rovescio del dolore il suo discuore, Allegri oggi si muore, e finisce così. E poi c'è un'altra che un critico ha definito, secondo me, giustamente masturbatoria, e si intitola Di proprio pugno. Mi scrivo una tua lettera finché dura la mano finché mi regge il pugno, finché stringe, finché so l'italiano. Come consolazione o per rivalsa, mi scrivo una tua lettera falsa. Mi scrivo di mio pugno, la grafia non è la mia, senza fare la brutta copia, senza bisogno di sprecare saliva per chiudere o affrancare. Mi scrivo una tua lettera, poi te la faccio firmare пилицы.